E bentornati sul canale Noveletrics Studios Oggi continueremo Sarà un doppio appuntamento oggi Perché è uscito come abbiamo visto il video scorso E adesso facciamo subito il seguito Quindi Cuffia per sentire The Song of Minecraft Inoltre mi scuso se vedete nei video delle bande nere ma finché ho questo monitor che non mi dà una, permette di avere una risoluzione alta E devo mantenerle Poi appena ho un monitor di quelli 16 noni Metterò, sistemerò tutte le impostazioni Non posso sistemarle adesso perché sennò mi viene tagliato a metà il, il monitor E non riesco a registrare Cominciamo e vediamo cosa è successo, tutte le novità. Apro la cesta, allora, come vedete, ho scavato un po', non c'è tutto il materiale. Perché, cosa è successo? Eh, stavo scavando e non ho visto la pozza di lava e ci sono finito dentro. Quindi, stacchi, stacchi di pietre di materiale è andato perso, purtroppo, però. E ho trovato un bel po' di carbone quando sono finito. Ho trovato uno scheletro che mi ha dato un arco. E basta, piazziamo giù questa cesta e basta, facciamola finita, allora, una cosa, come vedete, là c'è un tunnel che va grandissimo. Qua c'è del farro e del tunnel che va in, allora, quello che volevo farvi vedere è che ecco, sono caduta Abbiamo trovato Ho scavato e ho trovato parecchi diamanti Comunque per Cioè ne ci sono per esempio quattro qui Poi andando avanti Abbiamo della redstone Che ci servirà Qui abbiamo della redstone Qui abbiamo la lava dove sono morto Qui abbiamo dei diamanti Peraltro cioè Io sono morto qua e di qua c'erano i diamanti Non so se ce ne sono altri sotto Spero di sì e vedremo come fare a prenderli Poi se scaviamo ancora, qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 8 diamanti. Poi se andiamo avanti qua abbiamo del carbone. E qui avanti, aspettate, c'è un, una grotta da qualche parte. Qui abbiamo pa un bel po' di lapislazio che ci serviranno per fare parecchi incantamenti. Qui vicino ci deve essere pure una bella grotta Perché sento lava, sento un po' di tutto Cioè, un brutti, brutti rumori Qua sopra di noi, come avete visto, è appena caduta, è caduta una goccia C'è dell'acqua Ok Saluto tanto anche i Carter Boys Che ho appena finito di commentare un loro video Quindi... Non posso più oh di Che succede? incastrato. Ok E qua avanti ci, Ho trovato Ci sono altri diamanti Aspettate Qua c'era dove c'era il ferro E ho deciso la farm di AI Che la farò qua sopra Devo farla qua sopra In modo che Comunque è abbastanza comoda Da raggiungere Qua era sposo un creeper Dettagli. Quella là come abbiamo visto è la farm di pesca dove ho pescato una canna da pesca con eh, non c'è ripristino ma c'è fortuna del mare e altri incantamenti. Ho, dimentica... ho dimenticato il secchio, cavoli. Vabbè facciamo una fornace e cuociamo un po' di ferro, tanto ce n'abbiamo quindi. Abbiamo abbastanza pietra e legno per fare una crafting table l'ennesima crafting table, spazzarla, fornas, 1, 2, 3, andiamo a cuocere, buona, buona. Allora, iniziamo a prendere i nostri cari, amati, bellissimi minerali di redstone. Poi ci prendiamo l'altro ferro. chiudiamo qua perfetto non ho di qua ok vediamo quanti sono spero di non trovare appunto gravel acqua lava del genere Basta, piazziamo. Ok, vediamo i diamanti: primissimi diamanti. Progresso: diamanti siamo a 2-3-3-4. Occhio alla lava. Fantastico. Aspettate, controlliamo: che non ci sia lava. A zonzo. non sembrerebbe 2, 3, 4 li tengo nascosti perché voglio vedere il finale quanti sono in totale Altra redstone Anche qua vediamo tutto Alla fine Allora Qui Non so come sia Sinceramente Due Insomma due solo due aspettate lì è chiuso prendiamo questo così almeno casomai non lo perdiamo occhio a non cadere nella lava oh! abbiamo perso un diamante Noi non ci perdiamo d'animo perché qua ce ne sono altri che ci attendono. Quindi 1 2 3 4 5 6, 7, quando ci faremo piccone con fortuna diventeremo miliardari. Sento che se un sacco di lava qua attorno tra le pareti, tutta quella roba lì, dove sta? C'è stato un rumore molto inquietante. Bene, ho finito i blocchi redstone, redstone, redstone, carbone. Il carbone si trova a proprio, cioè. Poi, anche qui, quando avremo il Silta, anche saremo. metteremo a parte. E poi faremo. proprio minate, quelle galattiche piene di roba. Ok, adesso qua davanti non ce n'erano più, ce n'erano di là. Cinque, sei, sette, diamantucci, per me uno, due, non mi piace questo rumore. Anche l'oro il carbone lo lasciamo qua nel frattempo ferro un po di ferro lo prendiamo 32 diamanti siamo miliardari ragazzi ufficialmente ci portiamo a casa anche il ferro, un po' di cobblestone, un po' di carbone, cioè ci portiamo a casa tutto. Qui c'era il ferro, l'avevo eh, cotto, adesso vediamo, se c'è notte fuori mh, vado un attimo a minare un po' di ossidiana, che potrebbe essermi comodo. C'è andiamo a minare un po' di Ossidiana che può essermi utile per poter creare il portale del nether. Per questo episodio è tutto, adesso farò un po' di robot cam, prenderò il materiale per fare queste fornaci, inizio a creare il vulcano, che così almeno al prossimo episodio andiamo via svelti, facciamo il portale del nether e le due farm una cosa, almeno una cosa è fatta Salviamo questi 10 di ferro Niente eh, Abbiamo fatto, abbiamo preso l'ossidiana Abbiamo trovato 32 diamanti Un po' di materiale, abbiamo preso parecchia cosa in questo episodio Sono contentissimo, siamo stravanti comunque per salvi, il terzo episodio Cioè, non mi era mai capitato terzo episodio abbiamo già tutte le idee chiare tutto a posto qui adesso andrò a creare varie stanze per le farm e ah, quell'idea del vulcano mi piace un sacco veramente cioè crea un isolotto con tutto bellissimo fantastico niente quindi questo episodio è tutto io vi ricordo attivare le notifiche con la campanellina lasciare dei like commentare il video se vi è piaciuto condividere e iscrivervi al canale, condividere i vostri amici, dirgli di iscriversi, di commentare, di lasciare dei like e basta. Io vi saluto, un secchio di acqua.